Siamo qui a Foligno, stiamo montando un campo di ammassamento per il volontariato, volontariato nazionale che verrà avviato dal Dipartimento nazionale di protezione civile per far sì che chi va nelle zone terremotate e poi a, a trovare un, punto, un campo base. L'obiettivo è creare dei campi base per le forze del volontariato che sono sparpagliate nei vari paesi, della, di Norcia e, e su di lì. Noi avremo il ruolo di gestione delle segreterie e quindi anche come raccolta di... Eh, ordini, tra virgolette, gli impegni di lavoro per le squadre che arriveranno e quindi gestiranno le nostre segreterie e l'assistenza e l'accoglienza per tutti i gruppi di volontariato che arriveranno in queste zone da tutte le parti d'Italia. Di ci troviamo al centro fiere di Villa Potenza di Macerata, ci è stato dato l'incarico dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile di montare. Volontari, quindi per accogliere il personale che in questi giorni verrà a dare supporto alle popolazioni colpite. Montiamo circa 30 tende per circa 250 posti letto, con cucina, refettorio, bagni e una segreteria. Una Norcia dove anche ieri sera hanno erogato 400 e oltre pasti e dove abbiamo aggiunto una tensostruttura sempre per l'accoglienza ma lì per la popolazione in quanto il nostro campo è l'unico campo in centro, vicinissimo al centro storico e quindi per tutte quelle persone anziane che non hanno macchine, non hanno possibilità di movimentarsi autonomamente è il punto più eh, utile e più conveniente per eh, per loro, sia per mangiare, che per dormire. Eh, un, eh, un ringraziamento perché in questo momento l'Ampas sta facendo uno sforzo gigantesco, credo sia la prima volta che montiamo tre campi e le gestiamo. E no, I nostri dipendenti che stanno lavorando a ritmi infernali. In Quindi a tutti fa ringraziamento perché stiamo facendo credo anche un buon lavoro. Merita che siano valorizzati e ringraziati anche il nostro, il nostro consiglio per la fiducia che ha concesso al settore di produzione civile per la creazione di questa nuova avventura.